Grazie Presidente. Allora, ehm, brevemente, cercherò di essere eh, più, più breve possibile. Il, ehm, ricordo al Consigliere Politi che ehm, lui non ha voluto partecipare a questa iniziativa eh, che presentava la mozione a mia prima firma ex articolo 58. Eh, nonostante eh, lo avessi invitato a farlo, eh, ha preferito non sottoscriverlo, quindi è stata una sua scelta eh, precisa. Per quello che riguarda il tema che la mozione va a toccare non ripeterò quanto già è stato detto da altri prima di me. Eh, la consigliera Guadagno ha sottolineato eh, tutti gli aspetti più importanti, quindi eh, non, non c'è bisogno di riportarli, ma anche, anche gli altri consiglieri che sono intervenuti. Ricorderò invece, anche per eh, la corretta lettura dei fatti, che la mozione era stata presentata come un provvedimento di urgenza, cioè come una ex-58 e ancora non mi è chiaro per quale motivo è stato ritenuto che questa mozione non avesse i criteri per essere accettata come un atto di urgenza, come un ex-58. Eh, la mozione della Presidente Guadagno si collocava su più criticità, allargava lo sguardo su eh, su problemi di tipo strutturale e quindi eh, chiaramente eh, anche se prima fosse arrivata meglio sarebbe stata ma è stata presentata come una mozione eh, di, eh, di ehm, ehm, percorso normale. Eh, viceversa noi abbiamo visto atti di urgenza affrontati dall'Assemblea eh, dall sulla mobilità, sui tavolini, su ogni cosa. Viceversa questa mozione che andava a toccare un punto nevralgico che eh, la Commissione Pari Opportunità aveva toccato è stata ritenuta non urgente, quindi o questa amministrazione, eh, ha, eh, questa città non ha nessun interesse per la cultura oppure, mi eh, ripeto, mi rimane eh, veramente ignoto il motivo per cui tecnicamente non rispondeva ai criteri di un ex-58. Tant'è vero che dal 7 maggio, il giorno in cui si è svolta la commissione che ha poi deciso di presentare la mozione, siamo arrivati ad oggi. Il 7 maggio eh, la dirigenza e, e le rappresentanti sindacali del teatro dell'opera sono stati ospiti eh, della commissione pari opportunità e in, quel, eh, in quella occasione si sono confrontati sul tema del lavoro agile proprio durante l'emergenza sanitaria perché eravamo ancora nelle fasi primordiali eh, di, eh, di emergenza sanitaria che aveva appunto bloccato tutte le manifestazioni artistiche e in, nel corso di quella seduta la dirigenza del teatro dell'opera ha dichiarato di non poter consentire a tutti i dipendenti di lavorare in modalità smart working, che è la modalità che dal Ministero in giù tutte le istituzioni viceversa sollecitavano per i dipendenti. E questo dunque a parere della Commissione originava una discriminazione di trattamento tra i dipendenti amministrativi in cui, eh, a cui invece veniva concessa e le maestranze artistiche del teatro dell'opera le uniche maestranze a cui veniva negata eh, la possibilità di accedere allo strumento dello smart working. È appena il caso di ricordare, ma veramente appena il caso di ricordare, che lo studio individuale rappresenta per gli artisti una parte fondamentale e integrante del proprio lavoro. Impedire la possibilità che le nuove te tecnologie danno eh, di esercitazione eh, collettiva significa impedire la eh, realizzazione di programmi, tant'è tant che altri teatri lirici italiani autonomi, non a caso autonomi, come la Scala di Milano e il Teatro Bellini-Catania, lo hanno fatto. Quindi, evidentemente, tecnicamente era possibile farlo. Le istituzioni raccomandavano il ricorso. Allo smart working viceversa, il Teatro dell'Opera di Roma ha ritenuto a tutt'oggi, perché a tutt'oggi soltanto una seduta è stata resa possibile eh, con lo smart working per le maestranze ehm, eh, artistiche, e quindi ehm, si è vanificato tutto il patrimonio di conoscenza e di esperienza che il teatro ha ovviamente portando un enorme documento non soltanto alle maestranze che in questo modo sono state anche ehm, penalizzate dal punto di vista economico e non mi soffermo ancora su quanto i colleghi che mi hanno preceduta hanno già ben espresso, ma anche dal punto di vista artistico. Quindi io ovviamente eh, ringrazio tutti i sottoscrittori eh, della della mozione, rassicuro il professore, sì, il professore il, il collega Politi, eh, della, eh, dell'assoluta armonia eh, del, del, del gruppo del Movimento 5 Stelle e eh, consegno all'aula questa mozione pregando tutti eh, di approvarla. Grazie.